Con questo video vi voglio spiegare come sostituire il vaso dell'amalgama dagli aspiratori cattani versione A, B e 2. <susurra> Allora, innanzitutto la macchina vi segnala l'errore tramite il pannello di controllo vi segnala l'errore I14 quando la capienza del barattolo è al 95% mentre l'errore I15 quando ormai la capienza è al 100% quindi lo dovete assolutamente sostituire altrimenti poi la macchina non riparte La prima cosa quindi da fare per sostituire il barattolo è spegnere la macchina poi dovete aprire la valvola sopra l'idrociclone in modo che prende aria e scende il liquido e infatti dovete aprire anche questo rubinetto così che facciamo drenare tutto il liquido. A questo punto apriamo la leva, attenzione, questa procedura è anche scritta sulla leva e attenzione all'interno del barattolo abbiamo tutto il liquido aspirato. Quindi assolutamente i guanti, con calma, si alza bene, si toglie il barattolo. A questo punto prendiamo il nuovo barattolo, lo collochiamo qui, chiudiamo bene la leva. Chiudiamo il rubinetto che avevamo aperto prima, così anche la leva, e possiamo riaccendere la macchina che a questo punto avrà risettato l'errore.